qua. Va bene. eccoci. Ah, sì. Ben trovati a quanti ci ascoltano. Eh, mi presento intanto e vi presento subito le persone che sono con me. Sono Vincenzo Di Micco, giornalista dell'emittente Campana Prima TV Telenostra e sono onorato di questo invito ricevuto dalla famiglia D'Alessio che mi consente eh, di dar voce ad una persona che ancora è in mezzo a noi, nonostante un anno fa ci abbia lasciato, il professor Vincenzo D'Alessio. Um, un invito ed è un dialogo questo a più voci che fa memoria del messaggio di D'Alessio per eh, tramandarlo soprattutto ai giovani, eh, giovani a cui lui teneva tantissimo. E, chi è Vincenzo D'Alessio? Eh, per condividere un messaggio dobbiamo intanto conoscerlo. E non è facile in pochi minuti eh, racchiuderlo. Ehm, è sicuramente un poeta, uno storico, eh, un archeologo, un umanista, un musicista, ma eh, anche ambientalista, meridionalista, un animatore culturale, un faro per i giovani come dicevo uno spirito illuminato ed illuminante, ma ehm, le persone che parteciperanno a questo dialogo faranno emergere un puzzle, ognuno racconterà un pezzo della storia di D'Alessio e poi si comporrà questo messaggio finale di umanità. Ehm credo innanzitutto e di cui c'è tanto bisogno soprattutto in questi tempi eh, personalmente ho conosciuto circa dieci anni fa il professore Vincenzo D'Alessio in qualità di archeologo poi l'ultima intervista prima della pandemia eh, mi parlava della necessità di rafforzare la sanità e di puntare sulla meritocrazia un messaggio dal mio punto di vista attualissimo. Eh, grazie per aver accettato questo invito ad Alessandro Rambero scrittore, editore, eh, che tante cose, di, tante opere di D'Alessio ha, ha pubblicato eh, ed è con noi Enzo Marangelo, attore, regista, eh, fondatore di Ipocrites eh, Teatro Studio di Solofra eh, ed è con noi eh, Nico D'Alessio. Eh, grazie Nico, so che non sei solo ma con te c'è anche la tua chitarra. Eh, diamo il benvenuto anche a lei. <ride> Partirei da Alessandro Ramberti, ehm, qual è il disegno eh, realizzato attraverso le sue opere da eh, Vincenzo D'Alessio che eh, tra l'altro... Eh, anche per eh, far capire Fara Editore eh, prendo in prestito le sue parole eh, quando descrive un po' la linea no, di Fara Editore eh, linea convergente di poeti, autori, critici, letterati, sacerdoti che hanno contribuito non poco ad innalzare il livello letterario di questa microeditoria italiana e poi chiudeva con un augurio no, di promuovere eh, queste opere dal valore antropologico ad amare la vita e ad essere un docile strumento nelle mani di chi ha voluto realizzare in te, Alessandro, in loro, quindi in tutti noi, un disegno più vasto. Grazie Enzo, e vorrei iniziare da, dall'ultimo libro che Vincenzo ha fatto appena in tempo a vedere, che raccoglie le, i, i suoi scritti critici. E leggendo un passo della intensa prefazione di Stefano Martello, dove scrive perché, ed è questo un dato sostenuto in uguale misura dalla quantità e dalla qualità, Vincenzo D'Alessio scrive recensioni con una professionalità, un coinvolgimento ed una fede che semplicemente intimidiscono, non limitandosi mai, pur avendo le capacità, data la lunga esperienza di scrittura ad una routine riepilogativa, bensì cercando ostinatamente il contatto non solo con le righe, con le pagine e con le storie, ma anche con le mani che quelle righe, quelle pagine, quelle storie hanno battuto e con le teste che con quelle righe, con quelle pagine, con quelle storie si sono misurate o hanno combattuto. Ecco, questo è veramente, abbiamo intitolato L'Empatia del Critico, questa raccolta dei suoi scritti critici perché veramente Vincenzo era una grande anima anche come, come fiducia cioè si immergeva nelle nelle opere che leggeva e andava veramente in profondità e poi e eh, volevo ricordarlo mh, leggendo un passo dalla mia prefazione alla sua ultima raccolta nuove anime eh, dove scrivo che può definire l'anima inquieta e bistrattata del poeta la sua capacità di fare memoria e aprirci gli occhi il suo migrare sulla terra ferita, il suo falso incontro ai volti amati e a quelli sradicati, il suo accogliere immagini e suoni da un tempo antico che appare accartocciato in, ogni, in, in un oggi frenetico, indifferente e a volte crudele. È forse vero che, e qui cito, è un fanale. La vita si fa strada a fatica per spegnersi nell'assenza. Dov'è nei nostri contemporanei il sapore dei desideri, dei sogni condivisi? gli unici che sanno dare vita a un futuro nuovo, reale, migliore? Che ruolo è destinato alle anime sensibili che sanno leggere la realtà con empatia e suggerire uno stile di vita più attento all'ambiente e al bene comune e assai più concreto nel rinunciare scempi e trascuratezze dei facili slogan a tiravoti. Ecco, questo è un passo della prefazione e ora eh, vi leggo una poesia da Nuove Anime, la numero 18. So che perché barrai. hai scelto questa poesia? Uh, Alessandro, posso chiederti perché hai scelto proprio questa poesia tra le tante? Ma è veramente una raccolta che <ride> potevo leggere anche un'altra, però ho aperto e dove, dove apro cado bene, diciamo così. Quindi mm. mi è capitato su questa e vi leggo questa. E comunque è sempre rappresentativa un po della poetica di Vincenzo. So che verrai i piedi lavati nell'acqua del perdono, bacerai la soglia prima di entrare, dove eravamo nati sull'aia canta nuova la luna, rilascia polvere amara, eravamo partiti soldati, mascherati di gioia, non mi pensi nei libri di storia. Grazie per queste... Grazie. Questi frammenti, e nel corso di questo dialogo ce ne saranno diversi di frammenti. Il cuore di questo incontro è proprio la lettura, e, ci so, e so che ci sono eh, tante persone che Vincenzo ha conosciuto in qualche modo anche guidato, che hanno voluto partecipare e che eh, daranno dei messaggi, leggeranno le sue poesie nel corso di questo appuntamento. Eh, Enzo Marangelo, se dovessi descriverlo a chi non lo conosce, Vincenzo D'Alessio. È un cantore antico della poesia, ma della poesia umana, della poesia dell'umanità, eh, della poesia dell'uomo, dell'uomo migliore, eh, dell'uomo semplice, dell'uomo di cui tutti abbiamo bisogno. E che l'umanità intera ha bisogno. Può sembrare ridondante, può sembrare ambiziosa come definizione, ma eh, è quella che delle volte insieme con lui abbiamo approfondito, io ho anche dedicato, scritto a lui, perché lo sentivo così, lo percepivo così, da artista, da semplice concittadino eh, appartenente alla sua, eh, alle sue origini, alle sue radici, alla sua comunità. E per quello che lui ha, ehm, ha lasciato, ha, ha, ha insegnato, ha guidato appassionatamente, con competenza, con professionalità, insomma veramente una densità umana incredibile. Um, Nico, uh, in questo puzzle che va componendosi vengono fuori eh, viene fuori l'uomo, viene fuori l'artista, viene fuori eh, la multidisciplina. Eh, insomma, ehm, lo dicevamo prima: non è solo poeta, non è solo scrittore, non è solo storico e eh, archeologo e è musicista. Eh, per te era, era papà, ma poi hai scoperto man mano, credo ancora, in questi giorni, in queste ore, eh, quanto fosse altro tuo papà. Certo, Enzo, il, intanto vi, vi ringrazio per l'affetto, per il caloroso affetto. Eh, questo è importante. Eh, certo, sì, il lascito eh, ecco, umano, eh, che poi raccoglie appunto eh, il tutto, l'arte, eh, la cultura, la storia eh, è finalizzata a quello ad un lascito umano eh, di valore dove eh, appunto i ragazzi eh, i posteri eh, in qualche modo potranno attingere ed era questa la, la cosa a cui papà effettivamente teneva in un meridione ecco, eh, che è quella un po' purtroppo un meridione sempre purtroppo pena, come dire, eh, bistrattato e quindi la spinta era quella infatti tra le varie poesie eh, dei poeti anche quella di, di Michele Maffei papà in qualche modo eh, riusciva a leggere dentro come per Enzo adolescente eh, insomma, Arangelo quando lo invitava a leggere le poesie ecco riusciva a leggere eh, l'animo delle persone era una dote eh, e a proiettarlo infatti il contributo di Michele Maffei diceva io ero adolescente dietro al bar e Vincenzo, il professore, mi diceva tu potrai fare l'attore e Michele oggi fa, fa l'attore, studia anche con il maestro Marangelo per proiettarsi in questa dimensione e con, con, con grandi risultati. Questa, questa capacità di, di andare oltre e eh. di guardare oltre, un messaggio... Ehm, oltre quello... a quello che. Quello di Vincenzo D'Alessio ehm, abbiamo evocato, no? anche l'anima meridionalista, ma poi lui dimostra, e, e credo che anche farà editore attraverso Alessandro Ramberti, questo dimostra che non c'è un unico Sud, ma che sia una condizione, eh, quindi che non riguardi solo il Mezzogiorno d'Italia, ma eh, che riguardi un po' gli ultimi in tutti gli angoli della Terra, eh, Alessandro. Penso proprio che sia così. Eh, la sensibilità di Vincenzo si, si ricava dalla, dalla sua vita, dal fatto che eh, diciamo così, ha lanciato tante voci poetiche che altrimenti sarebbero rimaste ignote o non, o non sarebbero potute fiorire e Vincenzo, come diceva nico ah, aveva questa capacità di, di leggere nel, nell'animo poetico insomma delle persone di vedere se c'era autenticità eh, negli scritti di una persona è un critico eh, era un bravo critico un ottimo critico appunto perché sapeva a, avere questo sguardo profondo e, fra l'altro pur vivendo insomma in un'Italia diciamo così difficile, e in qualche modo questa sua rabbia la convertiva in un'energia positiva, cioè cercava lui in primis di essere un motore per mettere insieme delle belle energie, per fare rete in qualche modo, no? e per dare una prospettiva. Credo che questo sia un altro messaggio molto importante eh, che hai fatto bene a sottolineare che viene fuori. L'incontro, tra l'altro, tuo personale, Alessandro, con eh, il professore D'Alessio, avviene nell'ambito, se non erro, del Premio Nazionale Biennale di Poesia Città di Solofa. Così? Esatto. Non mi ricordo più quanti anni fa, ma tanto tempo fa. E quindi sì, quella è stata la prima occasione in cui ci siamo incontrati da lì poi è nata in qualche modo la nostra amicizia insomma e la nostra collaborazione appunto io come piccolo editore e lui come critico e poeta lui praticamente è quello che ha scritto non dico su tutti ma sono buona parte della produzione fara specialmente di, di quella poetica ha scritto delle recensioni delle prefazioni insomma ha... Ha scritto tanto. Mm. Eh, credo che la parola chiave eh, sia empatia, empatia eh, non solo con le persone, ma con i mondi, perché passare ecco, dall'archeologia alla storia, questo eh, intanto c'è un uh, infinito... Uh, background culturale che il professore D'Alessio aveva e che la cultura ti dà le chiavi poi per attraversare no? la musica piuttosto che l'archeologia. Eh, anche sul fronte dell'archeologia, insomma, a lui si devono... Uh, rilevantissime scoperte eh, nell'ambito dell'Appennino eh, Meridionale e alla presenza dell'uomo di Neanderthal in questi luoghi o eh, penso al culto micaelico indagato dal professore D'Alessio. Ecco, mh, davvero potremmo stare qui a parlare per ore. Eh, invece chiedo a, a Enzo Marangelo di eh, scattarci una fotografia del, del premio della biennale di Solofra. La fotografia è quella di aver creduto negli eh, anni Ottanta, anche fine anni 70, anni Ottanta, eh, nel istituire appunto questo premio di poesia. Io, a fine anni Ottanta, iniziavo l'Accademia d'Arte Drammatica e, e lui mi avvicinò e mi chiese di leggere le poesie che venivano premiate. Um, per me in quel, in quel momento um, ero un, un po' teso, un po' preoccupato perché io ero agli inizi, dunque uh, non avevo già molta esperienza o dimestichezza con il verso poetico, che è molto difficile da leggere, da interpretare addirittura. È eh? una forma artistica, uh, insomma, veramente, um, veramente ostica um, per un attore. Uh. però lui ha avuto fiducia. Um, io questa fiducia l'ho colta perché mi serviva appunto fare esperienza e a lui sono grato per questo perché poi eh, quella esperienza mi ha eh, permesso di continuare eh, in quella fascia diciamo professionale artistica mi ha formato molto e, e quindi mi ha avvicinato molto a saper essere sensibile a leggere i versi poetici. E ricordo anche che ha permesso a Solofra ehm, in, nel periodo in cui faceva il premio, ma non solo, eh, di respirare quest'aria, eh, que diciamo, di, di, eh, di una primavera poetica, e, eh, coinvolgendo poeti, venivano eh, qui molte persone, molti poeti, eh, in un tempo in cui si era un po' distanti da quella che poteva essere una quotidianità eh, fatta di poesia o comunque di arte o comunque eh, in, questo, in questo senso. E lui è riuscito, a dotare eh, Solofra di questo. Quindi io personalmente come artista ma anche come ehm, cittadino di Solofra sono grato perché eh, in una terra, e appunto si parlava di meridione, no? eh, io credo che la verità sia sempre un po' a sud, un po' tutte le verità appunto come dicevi, Giustamente eh, tu sono molto concordo, concordo molto, e, mh, che, e ogni meridione, di, voglio dire, non è solo quelle d'Italia, ma insomma ogni meridione, eh, lui è riuscito a portare, eh, a far parlare di poesia eh, Solofra e mi parlava sempre, era amareggiato, aveva questa amarezza di fondo del fatto che purtroppo... Pur amarezza o rabbia, amarezza o rabbia. Eh, io la definirei amarezza perché rabbia poi è un termine, diciamo, forte, sebbene lui lo provasse, secondo me, però è un'amarezza, ma come tutte le volte capita nei momenti, diciamo, di, um, difficili, di emergenza e, e anche nei sentimenti forti, come può essere la rabbia o l'amarezza stessa fanno in modo di far emergere eh, e fare appunto la fotografia di cui parlavi tu prima, di quella che è la realtà che si vive. Cioè la l'amarezza di Enzo, in effetti, era la fotografia di un paese che non viveva di cultura e che ancora oggi stenta a vivere di cultura, ma il Meridione non vive di cultura, l'Italia non vive di cultura, voglio dire... E poi si fanno sempre queste cerimonie no? il dante di però poi dopo per 364 giorni all'anno ci dimentichiamo che noi abbiamo eh, la nostra risorsa primaria è la cultura e, e quindi lui aveva questa amarezza ma in realtà l'amarezza di enzo come diceva anche alessandro prima lui la eh, trasformava in un'energia positiva ma in più faceva in modo di evidenziare di mettere a nudo quelle che erano le lacune di un contesto come il nostro, come quello di Solofra, dove non si è eh, sensibili alla cultura, ma ehm, come in ogni parte del meridione eh, del mondo, voglio dire. Eh. Beh, quando ricordavo prima il culto micaelico indagato dal professore D'Alessio, eh, spiegava che la missione di vita di queste persone che all'epoca potevano vivere tra i 30 e i 40 anni, era la salvezza dell'anima. E quindi tutto torna, no? c'è un filo eh, che poi unisce tutte le sue attività. Eh, siamo quasi in chiusura perché il tempo scorre via veloce. Eh, Nico, voglio chiederti, intanto eh, davvero un flash, se dalle riflessioni fatte sin qui vuoi aggiungere qualcosa, anche sull'amarezza, no? che abbiamo detto in qualche modo poi diventa però una energia eh, creatrice delle opere di, di tuo papà. È vero, questa è la, è la spinta costruttiva, Vincenzo, hai riassunto appieno eh, questo, questo rammarico che poi si traduce così, in un rammarico di non poter vedere splendere... La nostra Italia. E perché si rivolgeva soprattutto ai giovani? Insomma, lui poi ha fatto sì per l'archeologia, per la poesia, che il suo messaggio fosse indirizzato ai giovani. Perché? Eh, sono gli occhi di, del futuro. Sono la nostra la nostra salvezza eh, è la neve, l'attimo puro, del penso, della nostra esistenza. E papà, punt mh, puntare forse è brutto come... <ride> papà investiva ecco, sui ragazzi e infatti a Solofra, eh, ecco, do dopo papà, eh, tanti ragazzi si sono laureati anche in archeologia, eh, tanti ragazzi hanno proseguito nella musica e eh, che prima era il professore che doveva trovare le pietre, perché così veniva chiamato, ma oh, professore trova le pietre. Quindi ha assunto anche questa importanza l'archeologia come l'archeologia industriale. Eh, e quindi è stato questo, effettivamente, questa, questo motore, questa forza generatrice. Alessandro Se posso aggiungere una cosa, penso che anche una cosa importantissima che ha fatto Vincenzo è quella di portare la poesia nelle scuole, con sì. poeti viventi, diciamo così, sì. e anche giovani, che è una cosa abbastanza rara tuttora. E questo è fondamentale sempre per il discorso che faceva Nico di dare un futuro in qualche modo, facevi anche tu di dare un futuro alla cultura, no? di, e come diceva Enzo, di fare della cultura veramente un tesoro da, da, da, da sfruttare, tra virgolette, no? da vivere mm. nel quotidiano, uh, Enzo, uh, prima Alessandro ci ha uh, letto qualche verso. Chiederei: non posso non chiedere a te, attore di professione, di. Uh, leggerci qualche poesia uh, a scelta vai tu random sì io um, um, prima di leggere qualcosa volevo anche dire che uh, a proposito della fotografia uh, molto ha lasciato a noi anche Enzo e a me soprattutto come artista perché avevo un'idea uh, di uh, descrivere un po' solo fra uh, attraverso un, um, un, uh, un video un docufilm e lui si è prestato molto eh, subito, è stato lui a dare il titolo a questo docufilm che si chiama I luoghi dell'anima che abbiamo fatto nel 2015 e eh, lui mi ha guidato eh, per poi farne diciamo la regia, ha curato i testi e così via, di luoghi... Io registro un, uno stand by sì, da, v da Vincenzo. Il... C'è stato un disturbo sul collegamento, ma abbiamo subito uh, ripreso uh, Vincenzo Marangelo. Uh, stavi completando, poi io però ti chiedo di uh, farci ascoltare qualcosa. Sì, assolutamente. Quel docufilm uh, era inserito in una iniziativa che si definiva Salva l'Arte ed era fatta in collaborazione con Legambiente e devo dire che è stato... Veramente un'esperienza per me eh, molto, molto interessante. Però ehm, adesso è meglio lasciare eh, la parola diciamo, ai versi di Enzo e chiederei se è possibile a Nico di eventualmente sostenermi, ma soprattutto anche far emergere un po' quella che è la tua poetica musicale. Così magari possiamo dialogare insieme. Io con la parola e con i versi di Enzo e magari tu attraverso le note eccola qua grazie io prima di iniziare dico quello che leggerò leggerò una poesia la mia terra che tratta da un testo appunto di enzo d'alessio la mia terra poi leggerò una poesia di rocco scotellaro i padri della terra a cui enzo era particolarmente legato e poi per ultimo ecco anche per dire come ad alessandro siamo in sintonia, eh, questo testo bellissimo, quest'ultimo libro, una poesia che si chiama Il pianto del rio secco. Quindi La mia terra, canto i padri della terra di Rocco Scotellare, un'altra poesia di Enzo, Il pianto del rio secco. La mia terra ha capelli spettinati di donna acerba, faggete colme di aquiloni, siepi al sole, acqua che spira da caverne, penditi cani neri, noccioli avvinti al laccio della luna, fanciulla pura che spia l'infinito, grave sui rocci di crinali, secolare nelle chiese di campagna ti amo quando spremi i succhi di settembre come la sorte che segni nella pace clandestina cantate che cantate non molestate i padri della terra le tredici streghe dei paesi si sono riunite nella sera e solo un ubriaco canta i piaceri delle nostre disgrazie. E solo lui può sentirsi padrone in quest'angolo morto. Noi sapremo di vincere la sorte finché dura la narcosi del mezzo litro di vino. Se il coltello dello scongiuro respinge i dubbi sui boschi dei cerri, la campagna caccerà il vento afoso che se ne va. Ma i ciottoli frattanto si affogheranno nel vallone, i fanciulli vogliono cogliere i bianchi confetti della grandine sulle lastre dei balconi. Sono nato qui, e ho memoria dove le rocce bianche vegliano da anni i miei ritorni sono nato insieme ai miei fratelli dalle nevi perenni dei mai dalle sotterranee vene che d'inverno bevono acqua la mia strada ha visto tanti nomi ma una l'acqua che arrivava alla ruota dura dei mulini dove grano e farina erano la gioia di un anno intero di lavoro. L'acqua che ho portato è tutta per la concia, il tanino che accoglievo, ora cromo, nel crimine mangia, mangia come fuoco le mie vene. Gli uomini hanno perso il tesoro lasciato dai padri, dove l'oro era la mia acqua da bere al lavoro nel giorno, nel ritorno a casa la sera. Maledizione è stata questa dose, tanto che il letto dove poso arde di verde mortale. Non c'è pace né gioia agli uomini e agli animali morti di sé. Ho trascorso anni fino al mare, ho visto luoghi nuovi ogni stagione, poi mi hanno tolto la passione delle sorgenti e oggi sono solo un cumulo di sassi arido Arido suolo incastrato nel dimenticatoio delle ore invisibile ai bambini senza l'umore cristallino della mia voce spenta per sempre. Grazie, grazie per questo momento di poesia, eh, di ricordo. Eh, quando si è parlato di acqua, eh, io chiudo così, eh, quando Vincenzo D'Alessio se n'è andato, anche l'acqua è diventata limpida, a Solofra, eh, in piena pandemia. Così. Allora, il dialogo prosegue perché ci sono altre voci, eh, altre poesie, altri contributi. Questa prefazione invece si chiude qui. E... Grazie a quanti hanno partecipato. Grazie a voi dell'invito, amico. Grazie, e... grazie. grazie di cuore. Grazie per l'affetto grande. da parte di cuore. che adesso tutto questo sicuramente abbia fatto piacere. E buona Pasqua. Anche a voi. Grazie. Alla prossima. Buona Pasqua. Chao, gracias Nico. Okay.